vediamo una proposta di soluzione dell'attività eh, di modifica del programma BRICS. Qui sulla, sulla sinistra abbiamo il codice del programma nella sua versione originale e sulla destra un esempio di eh, soluzione. In particolare si chiedeva di eh, modificare il programma perché facesse delle cose in più quindi in realtà si trattava di fare delle aggiunte, in particolare si chiedeva di farlo dopo la uh, frase spero che tu conosca Brix", quindi inserire delle istruzioni in questo punto. E in effetti, come potete vedere qui a destra, abbiamo inserito un blocco di istruzioni che è esattamente questo, queste uh, racchiuse nel riquadro, tenete presente che Um, queste due, eh, la, il richiamo della funzione slip e, e il print eh, dello stampa di una riga vuota eh, sono semplicemente state inserite per rispettare il ritmo diciamo, del programma originale quindi l'attesa di due secondi e la stampa di una riga vuota tra un output e l'altro e quindi le istruzioni veramente significative in realtà sono soltanto tre la prima è quella che chiede all'utente di inserire eh, l'anno corrente, quindi un'istruzione di input e mh, viene salvata la risposta in una variabile che abbiamo chiamato anno. Vedete che qua abbiamo um, inserito uh, la funzione int l'input è diventato quindi un parametro della funzione int per quale motivo? perché python vi ricordo altrimenti eh, di default prende tutti gli input come stringhe eh, noi invece abbiamo bisogno che anno venga trattato come un numero per quale motivo? perché subito dopo nell'istruzione successiva vediamo che la variabile anno viene coinvolta in un'operazione eh, numerica cioè devo calcolare la distanza, quanti anni sono passati tra l'anno attuale e il 2011 eh, quindi utilizzo la funzione eh, int ehm, quando eh, chiedo in che anno siamo ora in modo tale che Python salvi la risposta in formato numerico il risultato della sottrazione lo salvo in una variabile che si chiama quanti, dopodiché eh, andrò a stampare la frase eh, finale, quindi eh, sono quindi passati, se ho inserito 2019, verrà 8 anni dal primo numero di Brix. Vedete che qui ehm, ho concatenato... Ehm, in questo, questo output è composto da due stringhe, una iniziale e una finale, eh, concatenate alla variabile quanti, che però eh, è diventata parametro della funzione str. La funzione str è quella che è in grado di convertire una variabile eh, numerica o, o di un altro formato in una variabile stringa. Questo perché Python non vuole concatenare stringhe con variabili che non siano stringhe quindi siamo costretti a eh, convertire quanti in una stringa adesso andiamo a vedere che questo eh, codice in effetti eh, funziona quindi andiamo a eseguirlo come ti chiami aspettate che qui la finestrella la sposto un pochino ok allora spero che tu conosca bris adesso mi chiede in che anno siamo mettiamo 2019 sono quindi passati 8 anni dal primo numero di bris ok e funziona tutto quanto chiaramente io qui eh, al posto della di chiedere in che anno siamo avrei potuto inserire direttamente al posto di anno 2019. In questo modo però chiaramente questo programma eh, in un anno diverso dal 2019 darebbe poi la risposta eh, sbagliata rispetto al numero di anni che sono passati. Eh, C'è un'altra proposta di soluzione che è del tutto analoga a questa, adesso mettiamo giù questa finestra, eh, tranne che per il fatto che abbiamo cambiato, quindi è identica tranne all'esempio appena visto, tranne che ho utilizzato qui nella, ehm, nel comando di print per concatenare il numero quanti con eh, le due stringhe invece di ehm, convertire quanti in stringa ho utilizzato la seconda opzione che consisteva nell'inserire una F eh, subito all'inizio, prima delle virgolette della prima stringa, e poi inserire quanti tra parentesi graffe. Anche questo eh, funziona esattamente eh, eh, come quello precedente.